In questo esercizio dobbiamo trovare il dominio della nostra funzione. Essendo fratta dobbiamo porre tutto quello che sta sotto diverso da 0. x alla seconda più 3x più 4 diverso da 0. È un'equazione di secondo grado, quindi cerchiamo il delta. b alla seconda meno 4c, quindi 9 meno 16. Il delta è negativo, se il delta è negativo, l'equazione risulta impossibile. Invece quando abbiamo diverso da 0 risulterà sempre possibile quindi scriveremo per ogni x appartenente ai reali